Lettura di Storia delle Repubbliche Italiane del Medioevo di Jean-Charles-Leonard Simon de Sismondi. Tomo I. Capitolo I. Mescolanza degli italiani coi popoli settentrionali dal regno di Odoacre fino a quello di Ottone il Grande. In sul declinare del V secolo, Romolo Augustolo, imperatore d'Occidente, figliuolo d'un patrizio che di quei tempi era forse il solo generale nato romano, fu deposto dai suoi soldati, che gli sostituirono Odoacre, uno dei capitani delle guardie imperiali, d'origine erulo oscita. Questo usurpatore soppresse per modestia il nome di impero occidentale e si accontentò del titolo di re d'Italia. Allora la sovranità di Roma fu per la prima volta trasferita alle nazioni settentrionali. Un signore italiano, Berengario, Marchese di Vrea, fu cinque secoli dopo coronato dai suoi compatrioti re d'Italia e poco dopo dai medesimi deposto. Allora i grandi feudatari chiamarono dalla Sossonia Ottone re d'Allemagna e da lui volontariamente si sottomisero, aggiungendo alla dignità di re di Lombardia il titolo di imperatore, che gli occidentali avevano fatto rivivere due secoli prima in favore di Carlo Magno e lasciato poi cadere in dimenticanza. E per tal modo, con una strana rivoluzione, della loro patria indipendente ne formarono una provincia dell'impero germanico, quantunque assai lontana dalla sede del governo. Queste due rivoluzioni, che sostituirono il nome di monarchia a quello di impero ed il nome di impero a quello di monarchia, determinano la durata delle sventure che travagliarono l'Italia avanti che potesse riprendere il carattere e l'energia di nazione libera. Tali rivoluzioni, che presentano alcuni rapporti di circostanze generali, si rassomigliarono assai più negli effetti. La prima, che sembrava aver posto il colmo all'ignominia di Roma, fece poco a poco repullulare tra gli inviliti italiani le virtù ed il coraggio che aveva distrutti il dispotismo dei Cesari. L'ultima, che si credette dover porre l'Italia nella vergognosa dipendenza dai tedeschi i suoi antichi nemici, fu quella invece che ridestò negli italiani il desiderio della libertà, e fu la cagione immediata del risorgimento dei governi repubblicani. Incerte ugualmente ed oscure sono le storie d'Augustolo e di Odoacre, di Begherengario e di Ottone, e dense tenebre ricoprono quei tempi di profonda ignoranza. Grandissima non pertanto è la diversità che passa tra gli italiani del V e quelli del X secolo. Nella prima epoca troviamo la nazione caduta in questo estremo avvilimento, cui il più insultante dispotismo possa ridurre un popolo civilizzato. Quando nella seconda andava ripigliando quell'energia, quell'indipendenza di carattere che una lunga serie di traversie può dare ad un popolo barbaro. Sotto gli ultimi imperatori, la nobiltà di Roma più capace non era di grandi e generose passioni. Resa straniera alle cariche politiche e militari, era si spento nel cuore dei patrizi perfino il desiderio della gloria, ed avrebbero creduto di avvilirsi col servire allo Stato. Se la storia ricorda ancora di quando in quando i nomi delle antiche e generose famiglie, non è che per parlare delle loro ricchezze e delle loro sventure. Poteva la storia raccontare quanti preziosi arredi avevano perso i barbari nei loro palazzi e di quanti migliaia di schiavi spogliati i loro poderi, ma niente dir poteva di uomini affatto incapaci di grandi azioni, i quali, senza talenti e senza virtù, passavano confusi con la plebe Abietta, non lasciando alcuna traccia di sé medesimi. Il rimanente della nazione, se fosse stato possibile ancora più vile dei patrizi, si nasconde affatto alle nostre ricerche. Osservando le armate composte soltanto di stranieri e le campagne popolate di schiavi, si domanda invano alla storia dove erano allora gli italiani. Quando leggiamo gli annali degli ultimi regni dell'Impero d'Occidente, quasi non ci avvediamo che trattasi ancora di un vastissimo Stato. Le armate ridotte ad un pugno di uomini, il tesoro incapace di sostenere le più piccole spese, l'Impero mal difendersi dal più ignobile aggressore, il popolo ed il Senato permettere che un capitano delle guardie dia e tolga a sua voglia il diadema a persone straniere, né un ordine della nazione aveva un solo uomo capace di prendere coraggiosamente le redini del governo, tutto ci farebbe credere che trattisi di un ignobile feudo, anziché della nazione erede del nome e della grandezza di Roma. Ma allorché la corona d'Italia passò ad Ottone il Grande, molti nobili fieri, indipendenti e bellicosi cercavano con entusiasmo la gloria e il potere. Ne avrebbero senza indignazione tollerato che persone straniere alle loro classe fossero i giudici, i generali, i ministri del re, i difensori della patria. I minori vassalli non lasciavano, benché meno potenti, dimostrarsi al par dei primi energici ed audaci. Non potendo aspirare alla signoria, combattevano per l'indipendenza, fortificavano le loro rocche, addestravano allarmi i loro paesani e volevano intervenire alle assemblee nazionali, rifiutando di sottomettersi alle leggi e ai tributi cui non avessero dato la sanzione col loro preventivo assenso. D'altra parte i borghigiani, resi forti dalla loro riunione nelle città, riclamavano la conservazione delle leggi e delle costumanze municipali e chiedevano di partecipare a quella libertà che non doveva essere l'appannaggio esclusivo di una casta privilegiata, ma appartenere a tutti gli uomini che sanno rendersene degni col coraggio e con le virtù. E per tal modo l'intera nazione, animata dal medesimo principio di vita, s'andava agitando per ogni lato e facendo esperienza delle proprie forze. E quando ancora non aveva trovato l'arte di valersene in sua difesa e per la propria felicità, pronunciava oscuramente le grandi cose cui mostrerebbe si un giorno capace. Così notabile cambiamento nel carattere di un'intera nazione basta a render degno della più grande attenzione questo primo periodo dell'età di mezzo. Una nazione ringiovenita dopo esser giunta all'estremo grado di decrepitezza è un fenomeno singolare che altrove la storia non ci presenta. Ma i cinque secoli nel corso dei quali si rifuse il genere umano sono coperti da così dense tenebre che le più accurate indagini non dissiperanno mai interamente. Ver un monumento, ver uno storico abbastanza esatto, ci rimane di quei tempi in cui tre popolazioni settentrionali, i Goti, i Lombardi, i Franchi, si incorporarono successivamente agli italiani resi loro soggetti. Troppo erano avviliti gli ultimi avanzi della popolazione civilizzata, troppo ignoranti i conquistatori per iscrivere la storia dei loro tempi. Le poche cronache contemporanee ne conservano bensì i nomi dei re, le guerre che sostennero e le rivoluzioni che frequentemente li balzavano dal trono, ma non ci danno veruna notizia dei popoli, onde giudicarsi possa dei costumi e dello sviluppo delle sue facoltà. Altronde, la storia dei principi ha fatto straniera al nostro scopo, quando non ci fa conoscere le cagioni che diedero origine alle nostre repubbliche. E per tal modo forzati di rinunciare al pensiero di dare una soddisfacente storia di questi tempi d'oscurità, ci limiteremo ad indicare sommariamente il modo con cui i settentrionali frammischiarono alle nazioni del Mezzodì, per richiamare poi separatamente ad esame alcuni oggetti che in particolar modo richiedono la nostra attenzione cioè l'origine e i progressi e lo scioglimento del sistema feudale, la storia delle città e della chiesa di Roma dopo la caduta dell'impero d'Occidente, la storia delle città greche nel mezzogiorno d'Italia, quella delle città marittime e finalmente quella della formazione di tutti i municipi che diventarono governi liberi. Così procedendo potremo spargere qualche lume sui primi secoli dell'età di mezzo, senza obbligarci ad una cronologica nomenclatura di nomi barbari che il lettore può facilmente trovare in altre opere. Allorché fu distrutto l'impero d'occidente, la civilizzazione si ridusse entro i limiti dell'impero d'oriente. I sovrani di Costantinopoli contavano ancora tra le loro province la Grecia, la Tracia, Parte dell'Illirico, l'Asia minore, la Siria e l'Egitto. Ma in quest'epoca l'impero occidentale fu tutto diviso in brani tra le nazioni del settentrione. I franchi stabilironi nelle Gallie, gli anglosassoni nella Bretagna, i visigoti nella Spagna, nell'Africa i vandali e dodoacre ebbe il regno d'Italia. Sotto il dominio di Odoacre non vennero in Italia popolazioni nuovi e soltanto vi si fissarono più stabilmente quei mercenari stranieri che da molti anni formavano essi solo l'armata dell'impero. Questi mercenari, sotto il comando d'un un loro compatriota, si arrogarono tutti i poteri dell'impero, siccome coloro che ne formavano tutta la forza. Diedero al loro capo il titolo di re e al nuovo re domandarono ed ottennero una distribuzione di terreni, per cui la terza parte delle campagne d'Italia passò di proprietà ai barbari. Il governo dei mercenari ed il regno di Odoacre durarono 17 anni. Fu questo il passaggio del governo romano al governo dei barbari. Odoacre si caricò agli occhi dei popoli dell'odiosa memoria d'aver distrutto il nome ancora riverito dell'impero, ed avvezzò gli italiani a risguardare in appresso come loro monarca uno dei conquistatori settentrionali, che fino allora avevano considerati come nemici o come soldati mercenari. Quattordici anni dopo che Odoacre fu fatto re, Teodorico, re degli Ostrogoti, entrò in Italia, consentendolo Zanone, imperatore d'Oriente, ed intraprese la conquista del regno di Odoacre, che terminò con la presa di Ravenna l'anno 493. Teodorico, che in gioventù era stato più anni alla corte di Costantinopoli, univa alle virtù dei popoli barbari il sapere delle nazioni civilizzate. Egli intraprese di riunire e rendere felici le due nazioni a lui soggette, Chiamò gli italiani agli imperi agni civili, i goti alla milizia, e facendo rispettare l'Italia dagli altri popoli barbari, fu il primo che ispirasse alcun poco di confidenza nelle proprie forze agli avviliti romani, che probabilmente incominciarono dopo il regno di Teodorico ad avere in qualche pregio le antiche virtù. Ma se l'unione coi popoli settentrionali era utile al rigeneramento dei latini, altrettanto l'esempio di questi poteva snervare il valore dei barbari. Nella stessa guisa, quando si mischiano assieme due fluidi di diversa temperatura, l'uno acquista il calore con pregiudizio dell'altro. Perciò i primi conquistatori dell'Italia perdettero in poco tempo il natio valore. La dominazione gota in Italia durò soltanto 64 anni e gli ultimi 18 anni della loro monarchia furono impiegati in una sanguinosa guerra contro i Greci, durante la quale Belisario, poi Narsete, conquistarono due volte l'Italia e distrussero il fiore di quella nazione che 50 anni prima faceva tremare i Greci a Costantinopoli. La storia degli ostrogoti forma parte di quella del Basso Impero, ma non può riguardarsi come parte di quella che noi scriviamo, se non in quanto i Goti furono i primi popoli barbari che si incorporarono con gli italiani. Le due nazioni soggette agli stessi padroni si unirono strettamente. L'origine settentrionale dei Goti fu dai Latini dimenticata, e da quell'epoca in poi non furono che un solo popolo. Forse quest'unione non avrebbe avuto perfetta consistenza sotto la greca dominazione, ma questi non rimasero a lungo tempo padroni dell'Italia. Narsete, che l'aveva conquistata e saviamente governata sedici 16 anni, fu richiamato a Costantinopoli dalla gelosa diffidenza dell'imperatrice. Il vecchio generale, abbandonando il suo governo, affidava la cura di vendicarlo ad Alboino, re dei Lombardi, che segretamente invitava a scendere in Italia. Tra le nazioni germaniche, quella dei Lombardi aveva nome d'essere la più brava, la più fiera, la più libera. I Lombardi credevano usciti dalla Scandinavia e da oltre 40 anni abitavano la Pannonia, che cedettero agli unni i loro alleati, quando essi, rinforzati da un considerabile corpo di sassoni, si avviarono alla volta dell'Italia. Malgrado la loro bravura ed il loro numero, i Lombardi non ottennero di occupare tutta l'Italia. L'immatura morte di Alboino dopo il breve regno di tre anni e mezzo e l'anarchia che ne fu la conseguenza arrestarono le loro conquiste. Un popolo indipendente, fattosi forte nella laguna di Venezia, si sottrasse alla schiavitù lombarda. Roma, col suo territorio, che allora cominciò ad avere il nome di Ducato, si tenne fedele agli imperatori d'Oriente sotto la protezione dei papi. L'esarcato di Ravenna, nonché la Pentapoli, che formava parte della Romagna, e le città marittime dell'Italia meridionale furono dalle armi greche difese contro i Lombardi. Finalmente un principe lombardo, resosi quasi affatto indipendente dai re della sua nazione, era stabilito nel centro delle province, onde è oggi formato il Regno di Napoli, e vi regnava col titolo di Duca di Benevento. Intanto Alboino ed i suoi successori avevano stabilito in pavia la sede del regno che stendevansi dalle Alpi fin presso Roma. In tal maniera la conquista dei Lombardi fu per certi rispetti cagione del risorgimento delle nazioni italiane. Principati indipendenti, comuni, repubbliche s'andavano agitando per ogni verso e questa contrada da tanto tempo addormentata incominciò a risvegliarsi. Poiché nel susseguente capitolo avremo esaminata l'interna forma del regno Longobardo di Pavia, procederemo separatamente e partendo sempre dalla stessa epoca a parlare del Ducato e della Repubblica di Roma, del Principato di Benevento, delle Repubbliche d'Amalfi, di Napoli, di Gaeta, di Venezia e finalmente di tutte le popolazioni che si videro allora acquistare un'esistenza politica. La monarchia dei Lombardi durò abbastanza gloriosa 206 anni, nel quale spazio di tempo ebbe ventun re, e tra questi molti egregi ed illustri principi, come ne fanno prova le savissime leggi che diedero al loro regno. Ma i Lombardi non si unirono agli italiani come fecero i Goti i loro predecessori. Entrando in Italia, avevano più crudelmente abusato della vittoria di quel che fecero i Goti, per cui le due nazioni rimasero divise da un implacabile odio, anche lungo tempo dopo la caduta della monarchia di Pavia. Ascoltiamo il Vescovo di Cremona, Liutprando, di origine Longobarda. Noi altri Lombardi, egli dice, siccome i Sassoni, i Franchi, i Lorenesi, i Bavari, gli Svevi e i Borgognoni disprezziamo di sorte il nome romano, che in stato di collera non sappiamo proferire a maggior ingiuria contro i nostri nemici che chiamandoli romani, giacché in questo solo nome comprendiamo tutto quanto vi può essere di ignobile, di timido, davaro, di lussurioso, di menzognero e per dirlo in una parola sola, tutti i vizi. I Romani, d'altro canto, non è da dubitarsi che non avessero maggior antipatia per i loro oppressori, ma la razza dei Lombardi prosperava in Italia, mentre quella dei Romani si andava gradualmente estinguendo. I corrotti ed effeminati costumi degli ultimi li tenevano nel celibato, mentre l'attività e il desiderio di perpetuare nei loro discendenti col proprio nome la gloria che eransi conquistata consigliava ai Lombardi al matrimonio. I pochi italiani ancora benestantemente ricchi abbandonavano un paese che ogni giorno diventava per loro sempre più straniero, e si riparavano nel ducato romano, nell'esarcato, nella Calabria greca, o nelle lagune veneziane, dove trovavano concittadini nemici dei loro oppressori. L'indipendenza di queste province, che i greci abbandonavano quasi totalmente a sé medesime, la loro piccolezza, i continui pericoli cui trovansi esposte, ridestavano nel cuore degli abitanti l'amor di patria. I popoli stranieri, esposti alla corruzione, ne furono la vittima prima dei popoli civilizzati. Benché i Lombardi conservassero fino alla dissoluzione della loro monarchia la Costituzione libera che si erano data, benché il codice delle loro leggi fosse migliore assai di tutti quelli dei popoli barbari, benché la forma irregolare delle loro frontiere accrescesse proporzionatamente all'estensione dello Stato, i punti di contatto con i loro nemici e che questa stessa irregolarità, chiamandole più frequenti in guerra, dovesse più a lungo tempo tener vive le abitudini militari, Pure l'influenza del clima, la fecondità delle terre, la servitù dei popoli della campagna snervarono anche i Longobardi. Nel tempo dei loro ultimi re non avevano più il valore dei franchi o dei tedeschi, da lungo tempo non avevano guerregiato che con gli italiani e con i greci, e quantunque superiori a tutti avevano pure adottato il loro modo di combattere. La lunga inimicizia dei Longobardi con i greci e coi romani cagionò la caduta della loro monarchia. Liutprando aveva conquistato l'esarcato di Ravenna e la Pentapoli, ma i di lui successori Astolfo e Desiderio, volendo occupare inoltre il Ducato di Roma, costrinsero i papi a porsi sotto la protezione dei principi francesi. L'anno 755 Pipino obbligò Astolfo a rendere, o piuttosto a promettere al papa, la possessione dell'esarcato e delle province conquistate a danno dei Greci. Del 774 Carlo Magno, chiamato in Italia da Papa Adriano, conquistò la Lombardia, fece prigioniero desiderio e si pose in capo la corona dei Lombardi. Gli italiani risguardarono tale conquista come una nuova invasione barbarica, se non che i talenti e le virtù di Carlo Magno compensarono in alcun modo il brutale impeto dei suoi sudditi. Questo monarca assoggettò quasi tutta l'Italia alla sua dominazione. I Lombardi lo riconobbero loro re e col nome di Patrizio ebbe pure la signoria dell'esarcato e del ducato romano. Ed infine anche a Rigiso, duca di Benevento, fu forzato di riconoscere la sua supremazia e di rendergli omaggio. All'Italia così riunita diede uno dei suoi figlioli per re, ma il giorno di Natale dell'Ottocento ricevette egli medesimo per acclamazione dai grandi e dal popolo di Roma il titolo di imperatore. E per tal modo ripristinò egli l'impero occidentale, che si trovò composto di tutta l'Allemagna, della Francia e dell'Italia, la quale, benché dichiarata regno di suo figlio, non fu, rigorosamente parlando, che una provincia del nuovo impero. La famiglia dei Carolingi occupò il trono d'Italia dal 774, in cui la conquistò, fino all'espulsione di Carlo il Grosso, accaduta l'anno 888. Carlo Magno, uno dei più grandi caratteri dei mezzi tempi, non tardò ad acquistare sui suoi coetanei l'influenza di un uomo straniero al suo secolo. E come vebbero prima di lui alcuni uomini straordinari che, con l'energia d'un carattere mezzo barbaro, signoreggiarono un popolo civilizzato, così un uomo che ne aveva prevenuto l'incivilimento ebbe intero dominio sui barbari per la forza del suo spirito, dei suoi lumi, dei suoi talenti. Carlo Magno, accoppiando le qualità del legislatore quelle del guerriero, il genio creatore alla prudente vigilanza che conserva e mantiene gli imperi, si trasse dietro sulla strada della civilizzazione e le nazioni alemanne, e finché visse le rese capaci di giganteschi passi. Con un solo legame riunì i barbari ed i romani sotto un solo impero, i vincitori ed i vinti. Finalmente, egli pose i fondamenti d'un nuovo ordine di cose per l'Europa, d'un sistema che appoggiavasi essenzialmente sopra le virtù d'un eroe e sopra il rispetto e l'ammirazione che ispiravano le sue virtù. Non si creda però, malgrado lo splendore di tante conquiste, che il regno di Carlo Magno contribuisse alla felicità degli uomini. Carlo Magno è colpevole in faccia all'umanità del regno dei suoi successori, dei più malvagi secoli della storia dell'universo, il nono ed il decimo, delle guerre civili dei carlovingi, delle insultanti invasioni dei barbari, della universale debolezza, della totale sovversione dell'ordine e del ritorno di una barbarie più grande assai di quella del secolo ottavo, nel nono e nel decimo. Carlo Magno fondò una monarchia quasi universale, ma non ha potuto, come i Romani, consolidarla con le successive conquiste di sette secoli e temprare saldamente le catene che attaccavano l'un l'altra presso le altre nazioni vinte alla vincitrice ed identificarle di maniera le una con le altre, che venissero a formare un solo corpo. I sudditi di Carlo Magno, sottomessi soltanto per il corso di una vita, erano piuttosto attaccati alla sua persona che alla sua nazione. La feroce indipendenza di quei popoli barbari si era prostrata dinanzi a lui. Durante la loro sommissione avevano perduto lo spirito nazionale, la forma proprio del loro governo e tutto quanto poteva porli in situazione di mantenersi o di difendersi. Ma non aveva nemmeno preso ad amare una monarchia affatto nuova, e l'idea del diritto e della giustizia era affatto straniera a così violente istituzioni. In vano, l'autorità sovrana determinava tra i principi le successioni e le divisioni. Questa autorità mancante della sanzione dei secoli cedeva a fronte degli interessi particolari e dava luogo alle contese dei figli di Luigi il Buono. Gli ordini civili e militari non erano rinforzati da Veruno spirito nazionale, da Veruna affezione dei popoli per un governo che aveva sovvertiti tanti altri governi e di qui ebbero origine le invasioni dei Normanni e dei Saraceni, di qui la debolezza di un vasto impero popolato da valorosi soldati e non pertanto incapace di far fronte ai più spregevoli nemici. Vero è che i successori di Carlo Magno furono tutti uomini senza talenti, ma tale è pure l'ordinario andamento delle cose, e non era da supporsi che il conquistatore dell'Europa, il fondatore di una nuova dinastia, dopo un regno glorioso di 40 anni, avesse inoltre un successore erede dei suoi talenti e delle sue virtù. Se ciò fosse accaduto, se due o tre uomini come Carlo Magno avessero successivamente occupato il trono dei Franchi, la monarchia universale sarebbe sì probabilmente mantenuta, ma l'Europa avrebbe perdute le prerogative che la distinguono. Sarebbe sì forse più presto civilizzata, ma sarebbe ancora rimasta in seguito stazionaria come la Cina, senza energia, senza forza, senza genio e senza virtù. Effettivamente Carlo Magno figurò solo sulla scena del suo secolo. I suoi paladini non esistono che nei romanzi. Tra i suoi contemporanei e nella sua susseguente generazione non sorse vero un personaggio distinto. Il secolo che lo precedette non mancò di grandi uomini e tutti i popoli soggiogati da Carlo ebbero, come i Lombardi, capi meritevoli di essere registrati nella storia. Almeno prima di lui la metà della specie umana non era subordinata ad un solo capo, né mossa dal capriccio di un solo uomo. Morì Carlo l'anno 814 e la sua famiglia non conservò che 73 anni la monarchia da lui fondata. Dopo alcuni regni vergognosi e miserabili, Carlo il Grosso, l'ultimo dei Carlovingi, fu deposto in novembre dell'887 e morì due mesi appresso. La storia dei Carlovingi non appartiene all'Italia, ma a tutta l'Europa, e noi abbiamo la fortuna di poterci dispensare dal tenerle dietro in mezzo alle scandalose guerre dei figliuoli contro il padre, dei fratelli contro i fratelli, che ne formano la principale orditura. Durante questo periodo di tempo l'Italia fu alquanto meno infelice degli altri regni subordinati ai successori di Carlo perché governata a 26 anni da Ludovico II, principe virtuoso né senza talenti né privo di bravura. E fu appunto specialmente sotto di lui il regno che l'esempio del valore francese fece rinascere l'amore delle armi e la reputazione della milizia italiana. Le campagne d'Italia incominciarono allora a ripopolarsi e le città, desolate dalle precedenti invasioni, recuperarono i loro abitanti. Sotto il debole governo dei Carlovingi il patto sociale perdette ogni forza. I re, nelle guerre di famiglia, furono obbligati di comperare i soccorsi dei loro sudditi, con l'accordà privilegi che resero nulla l'autorità reale. Occupati nella difesa degli stati contro i nemici stranieri o resi deboli dalle loro guerre civili, eransi lasciati pregiudicare in tutte le loro prerogative, sicché appena nei vasti loro stati rimaneva qualche città o castello che non avesse un altro padrone. Le province appartenevano ai duchi o ai marchesi, le metropoli ai vescovi, le altre città ai conti. Il re era senza autorità, quantunque i suoi diritti non fossero mai passati in mano dei popoli. Gli avvenimenti che ebbero luogo dopo la deposizione di Carlo il Grosso vogliono essere più attentamente considerati in quanto che si avvicinano all'origine delle repubbliche. Appartengono inoltre più strettamente alla nazione italiana che si trovò allora di nuovo governata da un monarca italiano. Le rivoluzioni del trono, accadute nel periodo di 63 anni, dall'espulsione dei Carlovingi fino all'incoronazione d'Ottone di Sassonia, posero in movimento, fissarono il carattere nazionale e svilupparono quella tendenza alla libertà repubblicana che, ben tosto, vedremo prendere piede nelle città. I Lombardi avevano diviso la loro monarchia in 30 principali feudi, col titolo di Ducato, dei quali dovremmo parlare con maggiore estensione nel seguente capitolo, ove tratteremo del sistema feudale. Sotto la dinastia dei Carlovingi furono i feudi ridotti a minor numero, non già per quanto sembra in forza di alcuna legge, ma col riunire più feudi sotto un solo padrone, oppure dividendo un ducato in molte contee. Perciò, allorché fu deposto Carlo il Grosso, non erano in Italia che cinque o sei grandi signori, a portata di comandare alla nazione e di disputarsi il trono. I grandi feudi di cui erano proprietari avevano quasi tutti indifferentemente il titolo di ducato o di marchesato. Il vocabolo di Mart indicava presso i franchi e i tedeschi i confini degli stati ed infatti i soli grandi ducati conservati erano posti alle frontiere dell'Italia affinché il loro signore potesse, senza essere soccorso dal monarca, difendere il regno dalle straniere invasioni. Il più potente dei grandi feudi d'Italia era quello di Benevento, fondato da Zenone l'anno 568 e formato di quasi tutte le province che oggi appartengono al regno di Napoli. Nel quarto capitolo, tracciando la storia delle repubbliche dell'Italia meridionale che furono sempre in guerra coi duchi di Benevento, dovremo con qualche accuratezza tenere dietro la, alla loro dinastia. Nel IX secolo erasi questo ducato diviso in tre principati indipendenti, Benevento, Salerno e Capua, che poi si indebolirono reciprocamente con ostinata guerra. È cosa notabile che quei signori non facessero mai alcun tentativo per ottenere la corona d'Italia. Uguale moderazione manifestò ad Alberto, conte di Lucca e marchese di Toscana quel signore possedeva la bella provincia che pare dalla natura destinata a formare uno stato indipendente, avendola con una linea di montagne separate dal resto d'Italia. Fino ai tempi di Carlo Magno trovansi memorie di certo Bonifacio, duca di Toscana. I suoi discendenti continuarono a governare quella provincia un secolo e mezzo e la loro corte aveva credito di essere la più splendida e magnifica delle feudali. Di questi tempi venivano spogliati dai loro feudi i Marchesi di Fermo e di Camerino, i quali governavano le due piccole province che ancora adesso chiamansi le Marche e che altra volta erano i confini che i Lombardi dovevano difendere dalle aggressioni dei Greci. Il Marchese di Ivrea possedeva una provincia del Piemonte e altra volta formava la barriera dei Lombardi contro i Franchi. Ma due più potenti principi disputaronsi soli la corona, Berengario, Marchese del Frioli, ossia della marca trevigiana, e Guido, Marchese di Spoleto, ossia dell'Umbre. Gli stati del primo stendevansi dalle Alpi Giulie fino all'Adige. A lui spettava la custodia del passaggio delle Alpi, il solo che dia facile accesso in Italia, e quello infatti per cui erano vientrati tutti i popoli barbari nelle precedenti invasioni. Berengario discendeva dall'antica famiglia dei duchi lombardi del Friuli e poiché Carlo Magno si impadronì dell'Italia, questa famiglia aveva contratto partendo con la casa imperiale. Berengario era figliuolo del duca Eberardo e di Gisla, sua consorte, figliuola di Luigi il Buono. D'altra parte, Guido, duca di Spoleto, aveva aggiunto ai suoi domini le marche meno considerabili di Fermo e Camerino, e Guido I, suo avo, approfittando delle guerre civili onde era travagliato lo stato di Benevento, ne aveva acquistata gran parte, o piuttosto era se ne impadronito a tradimento. Guido, da tale conquista reso uno dei più potenti principi, era originario francese ed alleato della real casa dei Carlovingi, come che non se ne conosca il modo. Dopo aver assoggettato la chiesa romana a molti tributi, era si sì riconciliato ed era stato adottato da Papa Stefano V. Oltre alla rivalità di potenza, Berengario e Guido avevano altro particolar motivo di vicendevole odio. Guido, pochi anni prima, era stato, per ordine di Carlo il Grosso, messo al bando dell'impero e Berengario aveva accettato il non agevole incarico di muovergli guerra e spogliarlo dei suoi stati. Questi due principi, pari in potenza, aspirarono al regno d'Italia, tosto che l'impero di Carlo Magno s'andava dividendo fra diversi padroni. In perciò che lo stesso anno che Arnolfo, bastardo della razza carlovingia, impandronivasi della Germania, Luigi, figliuolo di Bosone, faceva lo stesso del regno di Arles, Rodolfo, figlio di Corrado dell'Alta Borgogna, ed Eude, conte di Parigi, della Francia occidentale. Siccome tutti i principi d'Europa risguardavansi allora quali principi francesi, tutte le guerre prodotte da questo smembramento assunsero il carattere di guerre civili, guerre promosse dalla sola ambizione dei grandi, il cui popolo non prende vero uno interesse. Di cui ebbe origine, in mezzo ad una nazione valorosa, la strana debolezza della monarchia e quella dissoluzione sociale che doveva alla fine ridurre tutte le città a provvedere alla propria difesa ed a governarsi da loro. Intanto Berengario e Guido andavano sollecitando l'Assemblea degli Stati, o piuttosto i Vescovi d'Italia, a dar loro la corona. Questi due principi, a vicenda vincitori e vinti, comperarono, allorché ebbe luogo qualche rivoluzione, i voti degli elettori con novelle concessioni e si videro spogliare la corona di tutti i suoi privilegi, senza aver perciò ottenuto il sicuro appoggio dei loro partigiani. I feudatari abbracciavano sempre la parte del vinto, perché il vincitore richiedeva obbedienza, lo che pareva loro cosa dura ed obrobriosa. In sessant'anni che durarono le guerre civili, Berengario regnò 36 anni, prima con il titolo di re d'Italia e gli ultimi nove con quello di imperatore il quale, dopo aver domati i principi della casa di Spoleto suoi primari rivali, rivolse le armi contro gli altri competitori che gli suscitarono i suoi sudditi, Luigi di Provenza e Rodolfo di Borgogna. Onde la lotta che sostenere dovette per il trono durò quasi quanto il suo regno. in perciò che, osserva uno storico quasi contemporaneo, gli italiani vogliono avere sempre due padroni, onde contener l'uno col terrore dell'altro. Il regno di Berengario, reso celebre dalle guerre civili dell'Italia, fu pure l'epoca sventurata dell'invasione dei popoli nomadi del Nord e del Mezzogiorno, gli Ungari ed i Saraceni, che per il corso di cinquant'anni continuarono le loro devastazioni, cambiando i costumi degli italiani, con l'obbligarli ad adottare un nuovo sistema di difesa. La debolezza di Luigi, figliuolo d'Arnolfo, re di Germania, aprì le porte della Germania e dell'Italia agli Ungari, nazione barbara ancor pagana, che, uscita come gli unni dai deserti della Scizia, ne aveva seguito le tracce per la rovina degli occidentali, spopolando le province e forzando i greci, i bulgari i tedeschi a redimersi dalle loro devastazioni con vergognosi tributi. Questi feroci popoli furono principale cagione che si prestasse fede all'opinione dell'avvicinamento alla fine del mondo, ed i teologi discussero gravemente la questione se questi popoli erano coloro che la scrittura indicava coi nomi di Gog e Magog. Pareva che questi barbari si compiacessero di versare il sangue umano e non avessero le loro eruzioni altro oggetto che quello di distruggere scorsero l'Italia e la Germania fino alle loro estremità, incendiando le città aperte e lasciando ovunque orribili tracce del loro passaggio. Ma quantunque l'Europa rimase quasi affatto abbandonata al loro furore, non fecero avere una stabile conquista. Quell'armata che aveva portato la desolazione attraverso dell'Italia fino a Capua ed attraverso l'Allemagna fino a San Gallo, dopo essersi dissetata di sangue, si affrettava, senza che ne uno la sforzasse, di rinselvarsi nelle foreste della Pannonia, trasportandovi le ricche spoglie che aveva raccolte. Quando accadde la prima invasione degli Ungari, l'anno Novecento, Berengario era perfino ignoto il nome di questo popolo e che lo vedeva avanzarsi fin sotto le mura di pavia dopo aver rovinato la marca trevigiana, riuniva frettolosamente tutti i vassalli della corona e formava un'armata tre volte più numerosa di quella dei barbari, contro dei quali si mosse. Gli Ungari, spaventati e non conoscendo ancora il paese, ritirarono si fino al di là del Brenta, facendo nello stesso tempo offerte di pace e chiedendo la permissione di ritornare senza ostacoli ai loro focolari, non portando coloro le prede che avevano fatte. Ma Berengario, lusingato di poterli castigare in modo che più non pensassero ad invadere i suoi stati, li forzò di venire a battaglia. Egli non aveva abbastanza calcolata l'energia che suol dare alla disperazione, né le segrete discordie che indebolivano il suo esercito, e fu pienamente disfatto. Gli Ungari vittoriosi rientrarono nelle province interne dell'Italia, che corsero senza incontrare resistenza. Perciò che la disfatta di Berengario avesse scoraggiata di maniera tutta l'Italia, che vero un capitano non ardiva a porsi a fronte di così feroci nemici. Prima di quest'epoca i Saraceni, altri barbari non meno feroci, eransi già fortificati alle due estremità d'Italia. Avevano costoro, dall'827 all'851, tolta ai greci la Sicilia. Erano di là passati nel regno di Napoli, ovvero eransi stabiliti dopo l'839, e verso i tempi in cui Berengario salì sul trono, avevano occupato altre terre dei latini e procuratisi nuovi asili. Avevano in particolare fortificato un castello o accampamento sul Garigliano, di dove facevano frequenti scorrerie nella terra di lavoro e nella campagna di Roma, fino alle porte di quest'antica capitale del mondo. Altri saraceni di diversa setta saccheggiavano il Piemonte. Una barca di corsari musulmani, sortiti dalla Spagna, aveva fatto naufragio a Frassineto, presso Ninizza, sulle frontiere della Liguria e della Provenza. Questa barca, se crediamo allo storico Luit Prando, era montata da soli venti soldati, che invece di scoraggiarsi, approfittando delle scoscese rupi su cui erano stati gettati dalla borrasca, vi si fortificarono. Le prime trincee non furono che siepi di spine ma trovarono questo loro asilo abbastanza sicuro per farlo centro delle nuove piraterie sulle coste e villaggi vicini. I pirati della loro nazione, avvertiti dai segni esposti, popolarono bentosto il nuovo stabilimento, in modo che osarono di avanzarsi fino alle pianure del Piemonte, saccheggiando acqui e traversando una volta il monte San Bernardo, si impadronirono della città di San Maurizio nel Vallese. I saraceni e gli ungari tenevano lo stesso modo di fare la guerra. Sia gli uni che gli altri non avevano che cavalleria leggere, che batteva il paese a piccoli squadroni senza tentare conquiste e senza occuparsi mai di difendersi alle spalle o di rassicurarsi la comunicazione col grosso dell'armata. Non si prendevano maggior pensiero dei viveri e dei foraggi di cui provvedevansi ovunque con la violenza. La rapidità della marcia dava loro infinito vantaggio sulla cavalleria pesante dei gentiluomini e sulle milizie a piedi delle città. E siccome non cercavano di combattere ma di rubare, evitavano possibilmente di scontrarsi coi nemici. Non avendo altra patria che il piccolo loro accampamento, invece di ritirarsi in faccia a forze superiori, avanzavano il nemico in velocità e si portavano sul di dietro a saccheggiare le province che avrebbe dovuto coprire. Nei re né i grandi feudatari avevano perduto un palmo dei loro stati, ma in mezzo ai loro domini, un nemico che non potevano mai raggiungere saccheggiava quando uno e quando l'altra tutte le loro province. Gli Ungari spinsero talvolta le loro scorrerie fino a Capua e fino ad Otranto, talché scontraronsi talvolta coi saraceni. Frattanto questi piccoli nomadi dividevansi l'Italia, desolando i primi tutto il paese nord del Tevere, gli altri tutte le contrade a mezzodì di questo fiume. Le guerre degli Ungheri e dei Saraceni influirono immediatamente sulla libertà delle città. Prima di queste incursioni erano in Italia quasi tutte aperte e senza difesa, non prevedevano veruna parte nel governo né avevano milizie, ed i borghigiani godevano di troppo scarsa considerazione perché potessero credere davvero una patria ma quando furono ridotti a doversi difendere con le proprie forze contro un assassinio che stendevasi a tutta la contrada, senza che alcuna armata, alcun ordine pubblico pensasse a repremerselo, trovandosi abbandonati, innalzarono a principio le mura, poi formarono le milizie ed in seguito le magistrature. Le inferiori classi del popolo furono ancora esse chiamate a parte della milizia e del governo, ed allora acquistarono quell'energia di carattere che doveva farli tra poco cittadini. Peraltro i popoli nomodi non influirono che con le loro ostilità a formare il carattere degli italiani, non mai con l'unione loro o con l'esempio. Gli Ungari, che venivano creduti più rassomiglianti alle fiere che agli uomini, ispiravano troppo orrore e spavento perché alcuno pensasse ad imitarli o ardisse di legarsi in amicizia. Dall'altra parte i Saraceni, colonia militare dei Mori d'Africa, non si rassomigliavano in vero modo ai sudditi civilizzati dei califfi. Coloro che desolarono le campagne d'Italia erano il rifiuto della nazione. Non conoscevano che l'arte della guerra o, per dir meglio, dell'assassinio, ed i loro costumi erano ancora più lontani dalla civiltà orientale che dai costumi dei cristiani che essi attaccavano. Dopo due secoli di scuola di Salerno, il commercio col levante dei Pisani, dei Genovesi e dei Veneziani e le crociate procurarono agli italiani e dalla loro letteratura una leggera tinta orientale. Ma non fu che a questa più recente epoca che si manifestò il gusto arabo. Le bande erranti degli Ismailiti non vebbero alcuna parte, nulla avevano essi di romanzesco o di religioso, nulla che potesse lasciare profonde tracce nello spirito dei popoli. Il regno di Berengario, cui doveva immediatamente tenere dietro una rivoluzione, fu il più alto periodo della disorganizzazione dell'ordine sociale. Pure questo principe non era né di talenti sprovveduto né senza virtù. Benché avesse più volte comperata la pace con l'oro, aveva altresì spesse volte saputo conquistarla con le armi. Le sue imprese contro gli Ungari e i Saraceni, benché d'ordinario infelice, sono una prova dei suoi talenti militari e del suo coraggio, come della niuna disciplina delle sue truppe. I feudatari che prodigavano ai loro sovrani il titolo di tiranno lo trovarono meno dei suoi rivali colpevole. Tra questi il solo Luigi, conte o duca di Provenza, fu da lui crudelmente trattato per delitto di felonia. In altre occasioni diede frequenti prove di clemenza e di generosa fiducia verso i suoi nemici, ed un tratto di eroismo gli costò la vita. Merengario aveva felicemente terminata una lunga guerra civile, e per la prima volta la pace regnava nei suoi stati. Guido, figliuolo d'Adelberto, marchese di Toscana, un altro Adelberto, marchese di Vrea, Lamberto, arcivescovo di Milano, Olderico, conte del palazzo e maggiordomo del re, Gilberto, potente conte, non sappiamo di quali stati, tutti da Berengario colmati di benefici, e che erano a lui debitori del rango o della sede che occupavano o del perdono dei loro diritti, congiurarono contro la sua vita. Offrirono la sua corona a Rodolfo, re della Borgogna transuriana, e lo invitarono a scendere in Italia. Berengario, informato della cospirazione, credette di disarmare coi benefici i suoi nemici. Guido, duca di Toscana, e Berta, sua madre, caduti poc'anzi in suo potere, ebbero tosto la libertà. Adelberto e Gilberto furono fatti prigionieri da una banda di Ungari assoldati da Berengario. Il primo seppe deludere l'altro di vigilanza e fuggì, ma l'altro dovette la propria salvezza soltanto alla clemenza del re. Berengario marciò in seguito contro Rodolfo e lo vinse, ma reso dalla vittoria meno cauto, fu colto in un'imboscata ed interamente sconfitto. Allora Berengario fu costretto a ritirarsi in Verona, sì più volte rifugiato prima. Li inseguirono i congiurati e persuasero certo Flamberto, nobile veronese, cui l'imperatore aveva tenuto in figlio a battesimo, ad assassinarlo. Nebbe sentore a tempo, e chiamato innanzi a sé quel signore, gli ricordò il proprio affetto, i benefici accordatigli, l'enormità del delitto e lo scarso vantaggio che doveva ripromettersene. Quindi, prese in mano una coppa d'oro, questa coppa di segli sia tra di noi il pegno dell'oblio del vostro fallo e del vostro ritorno alla virtù. Prendetela e risovvenitevi che il vostro imperatore è il padrino di vostro figlio. La stessa notte, per mostrare ad essere superiore ad ogni sospetto, invece di reinserarsi nel suo palazzo che era fortificato, andò a dormire senza guardie in una casetta posta in mezzo dei giardini. La mattina susseguente, quando Berengario portavasi alla chiesa, gli si fece incontro Flamberto con alcuni uomini armati, fingendo di volerlo abbracciare, e lo pugnalò vilmente. L'istoria non ci fece conoscere le cagioni di così feroce odio e di tanta ingratitudine. Solamente ci informa che il primo e forse il più grande degli imperatori italiani non rimase lungo tempo invendicato. Milone, conte di Verona, accorse in suo aiuto, troppo tardi per difenderlo, abbastanza a tempo per tagliare a pezzi i suoi assassini. Né i talenti né le virtù di un sovrano potevano in questo sventurato secolo contribuire efficacemente alla prosperità dello Stato. L'abitudine all'insubordinazione, il monarca senza mezzi di repressione, i vassalli deboli contro i nemici e forti contro il proprio re, il corpo sociale in dissoluzione, tutti era disordine e confusione. La perfidia e la violenza avrebbero potuto mantenere un tiranno su quel trono, da cui doveva cadere un eroe. Forse un tiranno era allora necessario alla nazione italiana per farle sentire il bisogno di una Costituzione libera. La debolezza e l'insufficienza del potere cui era soggetta facevano le desiderare un governo fermo e vigoroso, che la sollevasse dall'anarchia. Ella conosceva i mali presenti dell'anarchia e non quelli del governo che desiderava, talché, non potendo paragonare gli uni agli altri, non si accorgeva che, ad uguale distanza dal dispotismo e dalla licenza, doveva chiedere la libertà. Due anni dopo la morte di Berengario, si vide montar sul tono dei Lombardi un uomo che ridusse alla più umiliante sommissione quegli altri feudatari, già rivali del suo predecessore, e sostituì alla debolezza delle leggi la più sfrontata tirannia. era Ugo, conte o duca di Provenza, cui gli italiani destinarono la corona dopo averla tolta a Rodolfo di Borgogna. Ugo era fratello uterino d'Ermengardo, marchese di Vrea, e di Lamberto, marchese di Toscana. Egli non ebbe più i rivali dei suoi predecessori nei duchi di Spoleto e del Friuli, le di cui famiglie erano si estinte, o erano state spogliate dei loro feudi nel tempo stesso che perdettero la corona. I nobili inferiori, di cui sapeva mantenere viva la vicendevole gelosia, onde l'uno dopo l'altro isolatamente opprimerli, non potevano fare argine alla sua ambizione. Vero è che Ugo cercò invano, come vedremo in un altro capitolo, di guadagnarsi un appoggio in Roma, sposando la famosa Marozia, che n'era ne l'arbitra, ma la sua politica fu coronata da un più grande successo in Lombardia. Dirigendo costantemente i suoi attacchi contro le più distinte famiglie dei suoi stati, sacrificò l'uno dopo l'altro, senza pietà, tutti i grandi che potevano dargli sospetto, non perdonando neppure a coloro che lo avevano fatto re, come suo fratello Lamberto, marchese di Toscana, e suo nipote Anscaro, figliuolo d'Ermengardo, marchese di Spoleto e di Camerino. Non risparmiava nemmeno i suoi clienti, che bentosto trovava troppo potenti per vivere sotto di lui, e gli spogliava poco dopo averli arricchiti. Nei vescovi erano trattati meglio dei duchi, cacciandosi dalle loro sedi coloro che non sapeva guadagnarsi la sua confidenza, e sostituendo loro borgognoni e provenzali, che non avendo che il suo appoggio, erano necessariamente da lui solo dipendenti. Molti suoi bastardi furono inoltre innalzati alle prime dignità della Chiesa o provveduti di entrate ecclesiastiche, come di abbazie le sue amanti. Insomma, il patrimonio ecclesiastico era in sua mano l'oggetto di uno scandaloso commercio che gli fruttava immense ricchezze. Mentre i grandi ed il clero erano ridotti a un così grande avvilimento, i signori, i conti, i comandanti delle città non dovevano sperare di essere più dolcemente trattati. Il diritto di successione nei feudi, come che non si appoggiasse ad una legge dell'impero, era però sanzionato dall'uso di due secoli. Molti feudatari del regno di Ugo erano stati investiti dei loro feudi sotto il regno di Carlo Magno ed anche sotto quella dei re Lombardi, rimontando i diritti di Taluno fino all'epoca dello stabilimento della nazione lombarda in Italia. Ugo non ebbe Verun riguardo a questo tacito diritto, che a dir vero era contraddetto dalle formule legali di investitura e si arrogò la facoltà di dare e togliere i feudi, non solamente dopo la morte del beneficiato, ma anche in vita. Il solo ordine della nazione che forse non si lagnava era il popolo. Non perché è meno maltrattato dagli altri, ma perché le sue sofferenze reputavansi cose di così leggera importanza che gli storici non credettero prezzo dell'opera il farne memoria. Ci dicono soltanto come essendosi Ugo impadronito di Frassineto, invece di cacciare dai suoi stati i saraceni che occupavano questa fortezza, li trapiantò nella marca trevigiana, onde chiudessero il passaggio ai tedeschi, e che per farseli più affezionati si astenne dal reprimere le loro violenze e saccheggi. Sotto il licenzioso regno di Berengario e dei suoi predecessori, la libertà a cui pretendevano gli italiani non trovavasi garantita da un potere nazionale indipendente da quello dei re. Il trono era il solo centro dell'autorità, cui peraltro i popoli non erano attaccati davvero un legame. Né era per la forza della loro costituzione che i Lombardi fossero liberi, ma bensì per la sua debolezza. Dacché il tiranno ebbe successivamente abbattuti i grandi feudatari ed innalzato le sue creature ai più ricchi benefici della Chiesa, la nazione si trovò schiava senza combattere. Per mancanza d'organizzazione politica e non già di carattere, non aveva in sé medesima sufficiente appoggio per rialzarsi. Era le necessaria un'impulsione straniera ed un soccorso straniero per abbattere l'usurpatore. Tale soccorso fu dato dalla Germania. A quest'epoca, per la prima volta, gli interessi delle due nazioni e delle due monarchie si frammischiarono e tale unione portò un re Sassone sul trono di Lombardia. Di quanti feudatari ebbe l'Italia, un solo di questi tempi possedeva ancora l'eredità paterna, non per favore del sovrano, ma per la sua nascita e per l'amore dei suoi soggetti. Era questi Berengario, Marchese di Ivrea e nipote, dal lato materno, dell'imperatore di questo nome. La zia di Berengario Ermengarda era sorella di Ugo, dai suoi maneggi portato sul trono d'Italia. Onde, per un residuo di riconoscenza per sua sorella e per la fresca giovinezza del marchese, Ugo gli aveva lasciato la vita ed il governo di Ivrea. Peraltro da che s'accorse che gli occhi degli italiani erano verso di lui rivolti, comprese che era tempo di perderlo, e tutto dispone per rapirlo con la sua sposa e per abbacinarlo. Berengario, avvertitone segretamente, fugge con Gilla, sua consorte, cui l'avanzata gravidanza non impedì di valicare il San Bernardo, che il tiranno credeva chiuso ancora dai ghiacci. Ottone il Grande regnava allora in Germania. Il più potente come il più magnanimo dei principi che erano si divise le spoglie dell'impero dei Carlovingi. Le virtù sembravano ereditarie nella sua famiglia. Suo avo Ottone, duca di Sassonia, era stato dalla dieta l'anno 912 dichiarato re di Germania ed egli aveva rifiutato tale onorificenza. Suo padre Enrico I, chiamato l'Uccellatore, aveva otto anni dopo accettata la medesima dignità, offertagli dai voti unanimi dei franchi, dei bavari, dei turingi e dei sassoni ed egli ne giustificò la scelta con un regno glorioso per le continue vittorie riportate sui danesi, gli slavi e gli ungari. Ottone il Grande, che montò sul trono l'anno 937, proseguiva prosperamente la guerra contro i pagani e le sue vittorie chiudevano agli Ungari la strada dell'Occidente, che aveva saccheggiato sì lungo tempo. Il generoso monarca accolse alla corte il Marchese di Vrea, permettendogli di riunire presso di lui gli italiani malcontenti e, senza soccorrerlo direttamente, gli permise di preparare quant'era necessario per abbattere il trono di Ugo. Infatti, la rivoluzione si eseguì con le sole armi italiane. Berengario, seguito dalla sua piccola armata, calò in Lombardia attraverso la marca trevigiana, avendogli facilitato il passaggio delle Alpi e delle foreste e il malcontento dei popoli. Di mano in mano che egli si andò rinforzando talmente la sua armata che Ugo non osò affrontarla. Il marchese di Ivrea convocò a Milano gli stati del regno, facendoli arbitri tra l'antico e il nuovo monarca. Quell'illustre assemblea sentì d'aver recuperata l'indipendenza e per conservarla sforzò sì di stabilire l'equilibrio dei poteri tra i due pretendenti al trono. Riconobbe Re Lotario figliuolo di Ugo e confidò poi l'intera amministrazione del regno a Berengario. Non era possibile che le cose rimanessero a lungo in tale stato. Vi si opponeva la mal soddisfatta ambizione di Berengario, il quale, considerando che Lotario non aveva meritato col di lui padre l'odio degli italiani e che sua consorte Adelaide era adorata dai sudditi, aveva giusta cagione di temere che la confidenza degli italiani si accrescerebbe ogni giorno per Lotario con suo pregiudizio, e Berengario fu creduto colpevole d'aver avvelenato il giovane re per non rimanere esposto all'incostanza del favore popolare. Morto Lotario chiese per suo figliolo la mano della vedova Adelaide e cercò ma inutilmente con le minacce e col trattarla duramente di ridurla al suo volere. Egli non s'avvide che non era più il tempo di poter assicurare il dominio coi delitti, avendo egli col suo esempio avvertito gli italiani che trovavasi oltre i monti un vendicatore dei delitti dei re Lombardi. I popoli avevano veduta senza interesse l'incoronazione di Berengario, i prelati sentivano pietà ad Adelaide. I grandi temevano un despota nel re senza rivali. Di comune accordo ebbero ricorso ad Ottone il Grande, supplicando di liberare l'Italia da quello stesso re che era si presentato come suo liberatore. Il grande Ottone entrò di fatti in Italia l'anno 951. La regina Adelaide, che dal castello posto sul lago di Garda in cui era custodita strettamente, aveva potuto rifugiarsi nella fortezza di Canossa, divenne sposa d'Ottone e fu dopo morte ascritta al ruolo dei Beati. Giunto Ottone a Pavia senza ostacolo, vi fu coronato re dei Lombardi, ma richiamato in Germania dopo pochi mesi dalle guerre civili e dalle invasioni straniere, Berengario ne approfittò per pacificarsi con un rivale così forte. Egli si presentò in Augusta ad una dieta di tedeschi con suo figliolo Adelberto, che aveva pure il titolo di re dei Lombardi, e fece omaggio della sua corona ad Ottone, che riconobbe per suo superiore. Fece cessione della marca trevigiana e conciò del passaggio d'Italia ad un duca tedesco, e sotto la protezione del re Sassone regnò ancora qualche tempo in Lombardia. Ma mentre Ottone ristabiliva la pace in Allemagna e batteva sull'Eck gli Ungari in modo che non furono più in grado di pensare né alla Germania né all'Italia, i signori italiani lo dichiaravano arbitro di tutte le controversie col loro re. Avevano essi o credevano d'avere giusti motivi di querelarsi onde ottone, mosso dalle loro preghiere e da quelle del papa, dopo aver loro mandato in soccorso uno dei suoi figlioli del 961 intraprese egli medesimo per la seconda volta la conquista d'Italia. Ni un ostacolo soppose alla sua marcia. Dopo essere stato di nuovo incoronato a Pavia, ricevette in Roma la corona dell'impero delle mani di papa Giovanni XII e con un lungo assedio prese infine la fortezza di San Leo al conte di Montefeltro, ove fece suoi prigionieri Berengario e sua moglie, che mandò a Bamberga, ove questi illustri esiliati terminarono i loro giorni. Costrinse il loro figlio Adelberto a rifuggirsi presso i greci, e consumò la riunione dell'Italia all'impero germanico. Veruna rivoluzione non ebbe mai una più notabile influenza sul carattere di una nazione, sulla sua costituzione e sui futuri destini, quanto l'unione delle corone di Germania e di Lombardia ne ebbe sugli italiani. Se i monumenti storici del X e dell'Indecimo secolo bastassero per ordire da quest'epoca l'istoria delle città italiane, è dal Regno degli Ottoni che io vi avrei dato cominciamento in perciò che le città riconobbero dalla munificenza e dalla politica di questi principi la loro costituzione municipale ed i primi germi dello spirito repubblicano. Fu l'allontanamento della corte sovrana che li abituò all'indipendenza. E finalmente, dopo spenta la famiglia degli ottoni, la guerra tra i principi che aspiravano alla corona addestrarono le città alle armi, dando loro facoltà di combattere sotto propria insegna. Forzati dall'aredità degli storici che ne servono di guida a lasciare tra l'ombra questi tempi troppo imperfettamente conosciuti, proseguiremo nei susseguenti capitoli ad indicare solamente l'influenza delle grandi rivoluzioni della monarchia sulla Costituzione nazionale ed i costumi del popolo. Raccoglieremo in seguito separatamente le poche notizie che ne rimangono intorno ad alcune repubbliche, la di cui libertà risale ai tempi di cui abbiamo ora rapidamente percorso la storia, e non incominceremo che col XII secolo ad analizzare l'interno ordine delle città, per perseguitare da vicino e con circostanziato racconto i generosi loro slanci verso la libertà.